Se potessi tornare agli anni 90 chiederei a colui il quale di solito indossava questa maglietta con il 903 ma anche col 203 cosa ne pensava di queste scarpe le Kipran KS900 delle quali qualche giorno fa abbiamo fatto un unboxing e che potrebbero essere indossate da molti amatori nei prossimi mesi ma per capire di cosa stiamo parlando partiamo come al solito dalle specifiche stiamo parlando di una scarpa di Drop 8, 29 mm nel tallone, 21 mm nell'avampiede, 260 grammi nella taglia US 9, anche se Decathlon è, oppure Keyprun preferisce indicare la taglia 42, siamo in Europa e lo standard fondamentalmente non è ancora stato approvato mondialmente, ma dal mio punto di vista non c'è bisogno di interperare il famoso Emil, anche perché con questi sensori, sensorini che costano un patrimonio, siamo riusciti a capire in dettaglio Cosa ne pensiamo di questa scarpa? A partire fondamentalmente dall'intersuola M-Foam, che è chiaramente una intersuola in Eva ma molto morbida, al punto tale che l'abbiamo definita morbidosa, ho apprezzato lo spazio nell'avampiede che è assolutamente incredibile, anche se in effetti è piuttosto eh, piatto e di conseguenza questa cosa potrebbe crearvi problemi a livello di numerazione ma nella parte successiva il Pro Depodista vi racconterà come si è comportata dal suo punto di vista. Ho anche apprezzato il collarino della parte posteriore che rende la scarpa ulteriormente stabile e soprattutto adatta a tutti coloro i quali avessero potenzialmente problemi di pronazione. Ho analizzato tutti i dati con il sensore i sensori Ranscribe e ho finalmente capito che questa è sicuramente la scarpa neutra più stabile presente sul mercato ho apprezzato il fatto anche che sia comunque una scarpa molto flessibile e al tempo stesso ha un battistrada fantastico che nei cambi di direzione vi consentirà ovviamente di gestirli al meglio nella parte anteriore c'è una presenza generosa di gomma un'intagliatura perfetta che comunque non vedrà per tutti coloro i quali dovessero correre nei sentieri di vedersi incagliati dei sassi anche perché secondo me il design è fatto molto molto bene la vera questione e qui lascio la parola al pro depodista è capire se a livello di pricing di prezzo stiamo parlando di una scarpa che potrà essere venduta sicuramente il prezzo di destino è eccezionale ma sappiamo benissimo che gli sconti sono quello che determinano se il podista compra oppure no la scarpa lascio comunque la parola al mio amico e mitico Andrea Soffientini che dal campo di Garbagnate o meglio dal mio giardino di casa ci racconta pregi e difetti di questa scarpa in conclusione posso dire che questa scarpa è davvero incredibile I'm impressed la questione vera è capire per tutti coloro i quali corressero lentamente se in effetti può essere adatta e chiaramente il marchio Keep Run non è ancora presente in maniera significativa e copiosa sul mercato italiano, vedremo se in effetti anche il polistamatore potrà utilizzarla. Voi nel frattempo stay strong keep running, ci vediamo alla prossima, io vado a bermi un coffee con il mio mitico Mini. Ciao! Andrea, spero tutto bene e che tu sia pronto a gareggiare questa sera. Guarda, essere pronti non lo si è mai vediamo cosa succederà stasera a parte che se lo fai uscire oggi sto video qua se no è già vecchio <ride> potrei essermi già ritirato aver già vinto, aver fatto schifo ogni video è sempre vecchio anche perché ci vuole almeno 10 ore per, per montarlo quindi non, non è possibile eh, farlo così rapidamente ad ogni modo oggi recensiamo le scarpe Keep Run che sono vendute a, De a Decathlon <ride> si chiamano Keep Run Uh, KS900 cosa ne pensi di queste scarpe ma prima di tutto te le tiro Sì ma eh, tu le tiri sempre così o così ma fai... lanciamola piatta Adesso adesso la lancio bene dai No guarda, guarda che la farò roteare apposta Guarda guarda Cioè la vedi la differenza? Oh, oh guarda qua come bravo A chi sono adatte queste scarpe? Uh, guarda... Um... Secondo me è una scarpa... Allora io peso sotto i 75 kg per fortuna ancora però vanno benissimo quindi per chi pesa sotto i 75 kg vanno bene anche per chi pesa sopra i 75 kg vanno bene per chi corre lenti come me a 4,30-4,20 vanno bene per chi corre lenti a 5,30 E secondo te per quali distanze le utilizzeresti? Eh, dicevamo nel primo video che forse potevano essere utilizzate anche per i lunghi confermi l'opinione iniziale. Confermo assolutamente uh, l'opinione iniziale, adesso non saprei dirti se usarla per 30 km io sicuramente per 5 km per 30 km secondo me sono perfette. E ti dico io farei un po' di fatica solo perché è un po' più pesantina e se devo correre lunghi maratona mi piace correre un po anche un pochino più svelti in generale se dovessi correre 18-20 km a scazzo le userei sì assolutamente non sono così pesanti comunque perché sono di 266 grammi ok allora la rimetto giù in maniera diversa um, mi piace una scarpa tipo una due 2 per fare dei lunghi maratona eh, mettila giù così se devo fare invece i 18-20 km che faccio tutti i giorni va benissimo sì no sono, sono assolutamente d'accordo invece a livello di ritmi l'hai già detto ma confermi che possono essere utilizzate anche a un ritmo abbastanza importante. C'era stata venuta come una scarpa molto lenta, invece devo dirti che eh, sicuro non è una scarpa da gara, ma mh, non è neanche così morta come ce l'ha detta. Io ci ho corso tranquillamente e non ho fatto fatica a portarla in giro, quindi segue molto la corsa. La morbidezza mi è piaciuta molto e la scarpa... Guarda, forse avevo fatto anche qualche letto 4.10 con questa qua. Quindi ti dico... No, cioè, i a 4.10 mi escono, se sto bene... Comunque sono una scarpa che non, non mi fa andare troppo piano. Con una Bondi a 4.10 avrei fatto fatica, con questa qua invece non ho fatto fatica. Invece Andrea, ti chiedo, a livello di eh, podista amatore, la suggerisci quindi, ripetiamo, per tutti i podisti? Credo che sia nata per, per podisti e invece uh, io per fortuna ancora per poco rientro in quelli un pochino sotto i 75 kg ti devo dire che vi sono trovato bene lo stesso tra l'altro la mia caviglia quando l'ho utilizzata mi ha ringraziato perché comunque è molto protettiva adesso non, non vorrei far paragoni con altre marche però davvero questa schiuma è, è ottima è molto morbida, non morbidissima ma molto morbida, molto confortevole e molto protettiva sì invece andrea a livello di spazio nell'avampiede ti chiedo prima domanda calzata stesso numero o mezzo numero in più allora intanto confermo stesso numero il 9,5 e mezzo mi hanno spiegato che è montato, eh, la tomaia è cucita su, su una parte inferiore di un 9 eh, e quindi era da lì che nasceva il problema bisogna vedere se è vero ma il mio amico ha detto che si informava eh, il nostro amico mattia e ti devo dire che comunque col mio 9,5 mi sono trovato bene e quindi confermo stesso numero l'unico appunto è che ci sarebbe piaciuto che questa parte fosse un attimino più, più abbondante per, per rendere ancora il piede più comodo sì l'ho trovata un po' piatta però confermo anch'io che il 9 eh, nel, per il mio numero è esattamente perfetto anche per il mio piede Invece Andrea, ti chiedo, a livello di tomaia, cosa ne pensi e eh, che sensazione ti ha dato correndo? La tomaia ha vecchio stampo, eh, ti ripeto, l'unico problema è un pochino qua in avampiede, per il resto è una tomaia normalissima che fa il suo, eh, un pochino pesante per l'estate più che altro anche perché è nera, però per il resto davvero non ho trovato grossissimi problemi, conta che anche la parte qua del del collo del piede è bella morbida e non dà problemi, anche in allacciatura devo dire che non, ha, non ho avuto uh, di che di lamentarmi. Invece come hai visto il tallone e è... che sensazioni ti ha dato a livello di stabilità? Allora il tallone abbiamo detto che sembrava basso ma poi forse fasullo perché c'è un pezzettino di schiuma che risale un attimo e di per sé fondamentalmente non è basso e non mi fa scappare via il piede, quindi va benissimo così. E per il resto è morbido, loro c'è tanta conchiglia e nell'ultima parte è abbastanza morbido, guarda qua che scappa via. Eh, bello cuscinoso in effetti non sto più capendo niente perché qualcuno fa la conchiglia qualcuno non mette la conchiglia a qualcuno danno eh, fastidio certe scarpe con la conchiglia certe altre che non ce l'hanno gli danno fastidio lo stesso non si capisce più niente non, eh, non riesco a capire sta roba della conchiglia o non conchiglia faccio fatica a dire sì o no Invece a livello di intersuola, che comunque è comunque il cuore del, di questa scarpa, questa intersuola uh, M-Foam come l'hai vista e cosa ne pensi? Da intersuola molto bene, eh, i vecchi modelli erano abbastanza pesanti, abbastanza duri, eh, non erano scarpe che mi facevano impazzire perché non, non erano né confortevoli né reattive. Questa qua è una, una buona schiuma per fare le corse lente, eh, non so per far le gare bisogna vedere cosa ha messo sulle x però di questa non mi posso davvero lamentare per fare i lenti non è reattivissima ma non è morta è ammortizzata e morbida quindi sono contento sarebbe da chiedere agli amici di keep run se hanno preso la mescola da archema che è la stessa azienda mm. che produce le mescole più famose di cui parlavi tu oppure se invece è di un altro produttore però sicuramente sono d'accordo con te è assolutamente morbida nei prossimi giorni sarebbe bello anche fare un test in pista per capire quanto effettivamente sia reattiva ma il tempo è sempre poco e invece andrea ti chiedo a livello di battistrada come l'hai vista e nei cambi di direzione cosa ne pensi guarda battistrada molto bene l'avevamo già detto è gomma abbastanza dura che, che si consuma poco in giuste, in generale nella, nella gomma vulcanizzata, ormai mai imparato. E poi, guarda qua, questi grossi taglioni qua, a te non ti si sono incastrati i sassi, a me non mi si sono incastrati i sassi, quindi molto bene, e quelli lì fanno un sacco di grip, quindi direi molto bene. Considera che in Valle Olona ci sono un miliardo di sassi, quindi effettivamente non si sono incastrati nelle corse che ho fatto. Li hai contati tutti. Le ho contate ho chiesto <ride> al mio coniglio di, eh, di fare una misurazione. E invece Andrea ti chiedo a livello di durata secondo te quanto dura questa scarpa? Mescola nuova, scarpa nuova è tutto un po' da scoprire. Sicuramente su 800 km se li fa bisogna capire se dura anche un po' di più. Però potremmo fare un terzo video a questo punto sulla durata tra un po'. E Invece Andrea ultima domanda ti chiedo secondo te quando potremo testare davvero la scarpa che è il sogno del podista amatore scarpa affordable eh, con piastra in fibra di carbonio di in casa keep run cavolo l'hanno come dire sponsorizzata un po' di tempo fa adesso ancora nei negozi non c'è e da quanto ho capito neanche le corsi preferenziali riescono a farla ad arrivare quindi secondo me devi chiedere non a me ma in casa Uh, per capire quando saranno disponibili però sono curioso almeno di capire com'è la mescola perché vabbè ormai il carbonio lo sappiamo io so dell'idea che dia più stabilità che spinta e bisogna capire la mescola se è una mescola di quelle chewing gum che spingono o, o quelle un po' più durette vediamo, vediamo se è più filo Vaporfly o più filo Adios Pro Vabbè, ah lo vedremo vivendo, mi dispiace non, averlo, non averle ancora recensite qua sul canale, saremo comunque sicuramente i primi in Italia. Grazie ancora, ciao e alla prossima. Ciao, alla prossima.